Ciao, ho deciso di fare questo tutorial perché ho avuto un problema. Ho comprato questo televisore nuovo, ma il telecomando non si riusciva ad accoppiare. Riuscivo solamente a spegnere il televisore e riaccenderlo. Per fortuna su un forum inglese sono riuscito a trovare un ragazzo che mi ha spiegato come sbloccarlo. sbloccato. Mi ha dato due metodi. Il primo che è quello di premere questi due bottoni, quello con la freccia e quello col play, contemporaneamente per 15 secondi. A me questo metodo non ha funzionato, ma ha funzionato quell'altro, che sarebbe così. Bisogna per prima cosa togliere la corrente al televisore col televisore acceso, seconda cosa togliere le batterie, poi rimettere le batterie e ricollegare la corrente. Quando il televisore si accende automaticamente, effettua l'accoppiamento. Ora vi faccio vedere come fa. Togliere la corrente. Staccare e riattaccare le batterie. Perfetto, avete visto, provate e vedrete che funziona.